Dottore Antonini, cosa cerca il paziente che ha un disturbo della sessualità e dell'erezione? Il paziente cerca un centro di riferimento, un centro dove poter afferire, essere studiato da un punto di vista clinico e diagnostico, effettuando degli esami anche strumentali e cerca ovviamente la soluzione al problema. Un centro di riferimento per il trattamento del deficit erettile, che sia su base vascolare ossia post-oncologico, post-chirurgia, deve poter offrire lo screening, la diagnosi e i trattamenti medici ma anche chirurgici come nel caso dell'ospedale di Agrigento diretto dal primario Ruoppolo. Dottore Ruopolo, perché le protesi ad Agrigento? Perché eh, qui ad Agrigento siamo riusciti finalmente a realizzare un felice connubio fra quello che è l'organizzazione di un centro che si vuole porre come riferimento non solo eh, regionale ma anche nazionale per il trattamento dei disturbi dell'erezione e quindi siamo riusciti a coagulare da un lato delle grandi professionalità, quindi in, eh, ovviamente il professor Antonini, esperto a livello internazionale, che ci presta la sua assistenza, e offre la sua professionalità e ogni giorno ci fa crescere eh, chirurgicamente nel, eh, nel trattare questi pazienti e poi perché qui ad Agrigento con la collaborazione anche, soprattutto dell'azienda, della struttura e soprattutto anche grazie all'intensa attività di promozione che l'azienda svolge nei nostri confronti e all'interessamento del commissario, il dottore Zappia, del nostro direttore sanitario, il dottor Gaetano Mancuso e grazie anche all'apporto determinante della farmacia siamo riusciti appunto a realizzare che è cosa non facile perché appunto bisogna saper integrare tutte queste varie istituzioni. Dottore Antonini come arriva il paziente in sala operatoria? Il paziente ha bisogno di trovare la confidenza, l'empatia con il medico. Un paziente che decide di fare un impianto di protesi ha una grande motivazione perché ha un problema enorme che lo attanaglia però ha altrettanta grandissima paura, trovare la competenza, trovare dei medici esperti che tranquillizzano e non terrorizzano il paziente come molti fanno perché si pensa che la protesi sia un qualcosa di innanzitutto irreversibile, di ultima spiaggia e dopo fatta la protesi non si torna indietro, assolutamente nessun paziente che abbiamo trattato vuole tornare indietro. Perché sono così pochi i centri che offrono eh, questo tipo di chirurgia? In effetti se noi guardiamo il panorama italiano sono veramente pochissimi i centri, si contano una punta di una mano, sulle dita di una mano i centri che possono offrire al paziente un trattamento che sia veramente, tra l'altro, eh, a costo zero perché eh, grazie alla sensibilità della nostra azienda noi abbiamo la possibilità di impiantare i pazienti con dei dispositivi che hanno ovviamente un loro costo, eh, eh, ma per il paziente il costo è totalmente zero. Ci racconti brevemente perché sei arrivato qui? Eh, sono arrivato qui perché eh, ad Agrigento penso che è l'unico centro dove eh, si può fare una protesi senza... Eh, senza avere dei problemi economici esagerati. Quindi Io so, sono venuto perché eh, il, il primario eh, ha, ha dato a me eh, o a chi vuole, penso, questa possibilità di fare questo intervento eh, la ringrazio. Eh, iniziare una nuova vita, eh? dai! Me, esatto, per me è eh, iniziare una nuova vita, veramente.